Venditalia 2018, ci troviamo allo stand di Piatti Freschi Italia, proprietaria del marchio Viva la Mamma e ci troviamo in compagnia di Luca Zamponi che è il responsabile della divisione Fuori Casa e Vendin che intanto salutiamo. Buongiorno a tutti. Luca, quali le novità presentate in questa biennale 2018? Diciamo che abbiamo cercato di seguire un po' quali sono i trend di mercato, quindi puntare al mondo anche del salutistico che era quello che un po' il mercato stava richiedendo. Quindi abbiamo lanciato da una linea senza glutine di prodotti a un panino senza glutine e senza lattosio, quindi andiamo a colpire delle esigenze che ci sono proprio per delle problematiche e poi abbiamo puntato a una linea di prodotti biologici. Da lì sono nati dei tramezzini con assenza di maionese, quindi utilizziamo solo il Philadelphia Light che è un altro ingrediente che abbiamo messo le nostre referenze. Altre referenze che, stiamo, che abbiamo lanciato sono i nuovi salamini con sei gusti diversi e abbiamo fatto una partnership con, con il gruppo Danone per la distribuzione di eh, quattro referenze di Activia e di due aiuti. mica male per... Eh, essere tornati dopo due anni con eh, tante novità ci è voluto un po' di tempo, avete superato anche la fase del, dell'incendio dello stabilimento eh, siete passati oltre e anzi a testa alta avete ricominciato a sviluppare tantissimo assolutamente sì era proprio quello che comunque anche l'azienda voleva e... Ci siamo rimboccati le maniche dopo il problema che giustamente tu hai ricordato e siamo stati contenti dei passi che abbiamo fatto perché veramente abbiamo reagito penso bene tutti e questo ci ha portato dei grandi risultati. Luca grazie, noi continuiamo per presentare tante altre novità qui a Venditalia 2018, Ricordiamolo so loro solo qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere nel caso in cui desiderino maggiori informazioni. Info chiocciola vivalamamma.com questo è l'indirizzo attraverso il quale potete scrivere e richiedere maggiori informazioni su quanto state presentando. Con Danone c'è una bellissima collaborazione, voi nel frattempo, li vediamo qui dietro, avete inventato questa nuova linea senza glutine che ha... È molto molto accattivante Luca ti ringrazio Noi torneremo a parlare di voi Attraverso gli strumenti Di nostro possesso Vendingnews.it La rivista Vending News Vendingnewsletter.it.com Grazie, un saluto a tutti loro Grazie a voi e buona giornata a tutti Noi continuiamo